Allora io volevo chiudere questo argomento in quest'ultima ora estraendo da, da questa presentazione i tre punti, la presentazione è articolata su, su, su dieci punti, i, i tre che mi sembrano più importanti perché mi sembrano più centrali, gli altri sono tutto sommato come dire, periferici, no, riguardano l'input e l'output e la gestione delle informazioni, perché sono quelli che sono più legati ai dati, alla conoscenza. E quindi poi, se vogliamo ragionare in termini di sistema informativo, al modello concettuale di ciò che ehm, viene, eh, viene gestito. Allora, il, la, il primo focus dell'attenzione diciamo, di, lo mettiamo su questa parola metadati. Io prima vi ho fatto la metafora di una busta. cioè un documento che ha un suo contenuto... Ma nel momento in cui lo archivio, lo infilo in una cartella, in una busta, e su questa busta, su questa cartella, scrivo delle informazioni. Beh, questo in gergo tecnico si chiamano metadati. Metadati sono, in base alla definizione, dati sui dati. Cioè, quando parlo di metadati parlo di informazioni che, che non, non dicono nulla di per sé, ma sono informazioni relative ad altre informazioni. Il titolo di un documento è un metadato. Il documento è un documento, in quanto documento ha un titolo, ha un autore, ha una data di creazione, eccetera. Sono informazioni che sono relative, si applicano a un documento che a sua volta è un contenuto informativo. Quindi noi cerchiamo di separare quelli che sono il contenuto dei metadati. Perché vanno gestiti, li, li gestiremo in modo completamente diverso. In un documento di testo il titolo c'è, però bisogna sapere leggere dov'è, capire dov'è, sarà probabilmente la prima riga, le cose scritte più in grande, non lo so. Se io lo estraggo come sotto forma di metadato, sto dicendo, sto esplicitando. Ma non stiamo parlando di cose tanto complicate, nel senso che se noi prendiamo un qualunque... È un qualunque file di Word... Qua. e eh, decidiamo noi non lo sappiamo ma c'è una finestra di proprietà che mi dà tutte le informazioni a proposito di questo documento tra cui posso se voglio vabbè lui mi dice il numero di pagine, il numero di parole presenti, questo lo sa lui però se voglio posso indicare un titolo Posso indicare dei tag che rappresentino il contenuto, che riassumono il contenuto, posso indicare dei commenti, posso indicare lo stato di avanzamento, che ne so, in bozza, prima versione o quello che è, delle categorie, analogo ai tag, l'argomento, subject, eh, l'azienda per cui è stato prodotto, eccetera, eccetera. Il manager, quindi la persona che deve approvarlo, l'autore, gli autori, posso aggiungerne più di uno, eccetera ma da, da sempre tutti i prodotti di tipo Office hanno avuto, han, permettono, diciamo così, di creare di associare ad ogni documento una serie di informazioni aggiuntive Questi sono tipologie di metadati che vengono salvati direttamente dentro il file poi possono esserci dei metadati esterni del tipo qualcuno che riceve il file lo guarda, lo classifica, lo categorizza e quindi li salva di fatto nel database in cui questo file viene archiviato il fatto che nessuno conosca questo perché nessuno riempie queste cose? nessuno le ne scrive queste informazioni mai perché lavoro in più? ma chi se frega? Eh? non vanno viste da nessuna parte Ce ne accorgiamo solo noi quando poi magari vai a vedere c'è il ragazzo che ti manda la tesina in Word, in PDF, vedi nel campo autore c'è il nome di un'altra persona, dice, forse, eh, riesco a ricostruire il percorso, eh, a volte anche esco sui giornali queste cose, no? soprattutto in, in periodi di... Di, di campagne elettorali, dice ah, il documento dal Dei Tali fatto da quel tizio, da quel partito, da quella persona, andiamo a vedere i metrati del documento e si scopre chi l'ha scritto in realtà, chi è stato il ghostwriter che gli ha scritto, il consulente che gli ha scritto, quando è stato fatto, eccetera, eccetera. Quindi, ogni documento si porta dietro queste informazioni. Eh, talmente, diciamo così, non note al, al grande pubblico, per cui la gente si fa anche poi delle figuracce di questo genere, eh, che sarebbero preziose, se io dovessi prendere questi documenti, archiviarli, ricercarli, eccetera, pensate di cercare tutti i documenti, di avere i documenti di un'azienda, di cercare tutti i documenti di un certo autore in un certo periodo di tempo, che abbiano certi tipi di tag. C'è già tutto. Eh, questo è un problema. Il problema è un problema di.. di, di... in parte di usabilità, nel senso che non c'è facilità, non, non, non vengono presentate in primo piano queste informazioni, cioè immaginate se quando voi salvaste un file, anziché chi chiedere il nome del file vi chiedesse il titolo e allora lo inserireste. Eh? noi siamo ancora legati, alcuni sistemi di documenti online lavorano già in questo modo no? cioè, se voi aprite un documento che ne so su Google Drive, quando lo salvate vi chiede il titolo del documento e non necessariamente il nome del file, perché lì di fatto non esiste un file però è, un, è una, una tradizione che è difficile da fare. Ma quegli altri metadati... i eh, Metadati sono, sono di vari tipi. Eh. Eh, alcuni, che sono quelli più difficili da ottenere, sono quelli che qui vengono chiamati descrittivi. altre volte si chiamano content-based. Cioè metadati che parlano del contenuto. Che rispondono alla domanda, sì, ma di che cosa parla sta roba? Eh, a proposito di che cosa? Che in qualche modo sarebbero, ti ci sarebbero le categorie, i text se vogliamo, le parole chiave, un sommario, qualcosa che in, in un flash ti possa dare un'idea di quello che è il contenuto reale del documento senza o prima di accedere al vero contenuto del documento. Poi ci sono i metadati di tipo strutturale, quelli che io mi piace chiamare anagrafici la data di creazione il numero di pagine eh, il nome del file la cartella in cui è stato salvato il numero di ore o minuti per cui questo file è stato aperto quindi perché è stato modificato da quante persone diverse quante volte è stato salvato eccetera eccetera informazioni diciamo tecniche relativamente facili da ottenere perché è il programma che le gestisce in automatico no, se voi aprite un file word c'è un campo che dice per quanti minuti è stato aperto quel file in modalità di editing e non conta lasciarlo per tutta la notte perché non contano i minuti no? poi ovviamente è un campo che si può taroccare perché il Word lo calcola uno ma è un'informazione un dentro il file che chiunque può modificare e poi ci sono i metadati di tipo amministrativi cioè chi è il proprietario del file su sistemi multiutente chi l'ha approvato chi lo deve amministrare chi ha il diritto di cancellarlo chi ha il diritto di vederlo eccetera, eccetera. Quindi tutte le informazioni che riguardano i controlli d'accesso al contenuto stesso. E anche questi sono relativamente facili perché molto spesso derivano dal ruolo degli attori che hanno caricato, creato, modificato il file e quindi possono avere o non avere visibilità, sono dei permessi con definiti a livello amministrativo. Quelli descrittivi sono quelli più complicati. Più complicati perché... Perché inserire queste informazioni, anche se sul piano filosofico possiamo concordare sul fatto che sarebbe molto utile che ogni file avesse queste informazioni, è lavoro in più. È lavoro in più non immediatamente percepibile. Poi ciascuno ha un suo metodo di lavoro, però nel momento in cui io lavoro su un documento, no? proviamo a metterci met met nei panni, sto scrivendo un documento, finito di scriverlo, lo salvo. Devo scegliere, Beh, due metadati li scelgo di sicuro, che sono il nome del file e la cartella in cui lo salvo. Questo, questo sono obbligato. Hm? Allora, il nome del file è obbligatorio, se no non lo salvo proprio. A meno di non avere file tutti che si chiamano documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5, che sono nomi di file perfettamente validi, ma che spero di non incontrare mai nessuno che consideri una buona norma eh, chiamare i file in questo modo, perché perdi informazione, cioè di fatto se, dai, se chiami in tutti i nomi di file documento 1, 2, 3, 4, 5 non sai più che cosa ci sono, non c'è più nessun indizio finché non apri il file per andare a capire, quindi di fatto, diventa difficile no? riconoscerlo. Ecco perché avere tante buste con su scritto busta 1, busta 2, busta 3, busta 4, senza dire cosa c'è scritto dentro. Così come per di non trovare nessuno che sbatta tutti i file che ha sul desktop oppure nella cartella di documenti tutti così messi insieme. Probabilmente noi qua siamo di ingegneria, quindi un pochino, o ce l'avevamo già, o ce l'abbiamo fatta quadrata la testa, quindi ciascuno di noi ha un sistema di classificazione. Seppur eh, non formale, però c'è una cartella, magari divisi per materia, documenti diciamo, di, di studio, divisi per anno, divisi. Eh, come volete, no? Ognuno ha, avrà un... Che, che è poi un criterio che seguiamo magari al 95% o al 50%, dipende, a volte sei di fretta, sbatti un file lì eh, e poi te lo dimentichi, perché quando tu dici dopo, ma ah, dopo poi lo sistema, sai già che non lo farai mai, perché troppo, non costa niente lasciare una cosa in disordine su, su un hard disk che è, che è pieno di spazio. E, e quindi già l'organizzazione minima del dei metadati, cioè il nome e la cartella in qualche modo ci costano. Ci costano anche dal punto di vista cognitivo perché a volte ci sono delle cose che sono a cavallo. No, informazioni che sono a cavallo di, di se tu lo, cosa lo divido per progetto o per persona, lo divido per, eh, che so, per eh, materia o per anno, e se quella materia te la porti sull'anno dopo doveva finire. Eh, quindi ci sono delle situazioni in cui non è univoco no? dove lo metto o come lo classifico. E questo crea ancora maggiore difficoltà sui sistemi di classificazione semplici, basilari minimi. Pensiamo sui sistemi più complessi. Quindi in qualche modo, se uno... Vabbè, questo dal punto di vista personale. Dal punto di vista aziendale uno potrebbe dire, vabbè, prendo una segretaria e la metto a classificare i documenti. Per cui tutti i documenti la gente carica così come viene, questa qua si mette lì con tanta pazienza, mette il titolo, mette... Ammesso di trovare la persona che capisca di tutto, perché vuol dire che poi alla fine convergono documenti di varie nature, di varie tipologie, eh, però è cioè, un lavoro diciamo, non, non particolarmente eh, invidiabile, in questo senso, no? il, il classificatore umano. E poi dipende ovviamente dal, dallo skill, dalla conoscenza che ha quella persona della materia, che cioè sarebbe sempre bello che l'autore, che è l'unico che sa davvero, mh, fornisse questa informazione, ma non è, non, è, non è sempre possibile, non è quasi mai possibile se voi caricate qualche cosa giriamo, vediamo vediamolo al contrario se voi caricate qualcosa su un social network aggiungete dei tag tutti i social network lo, lo, lo permettono no? con, con gli hash con, su, su twitter su facebook eh, le, i vari tag su, su flickr eccetera se lo fate perché lo fate? e credo che chi lo fa lo fa per due motivi per poter ritrovare in un secondo momento le proprie cose sulla base di criteri che siano aggiuntivi rispetto a quello che il, il semplice caricamento del file della news del post ti dà, che è cronologico di solito e quello di, di essere trovati cioè voglio che la cosa abbia visibilità allora ci metto l'hashtag che oggi è di moda quindi essendo di moda ce cioè ne sono 12 milioni e allora proprio il mio vedranno ma vabbè a parte questo eh, ragionamento un po' strano, eh? però voglio contribuire a un certo filone. Sono entrambi, entrambi motivazioni di tipo egoistico, lo faccio per me. Non lo faccio perché poi il motore di ricerca di Facebook funziona meglio, ma chi se frega? Eh? Non è mica il mio lavoro. Dargli le informazioni in modo che gli altri possano lavorare meglio. Chi mette a posto tutti i tag dei siti web, i metadati nell'HTML? in modo che Google lo indicizzi meglio, ma perché? Ma per rendere la vita più facile a Google o per fare in modo che le proprie pagine siano più in alto nei risultati della ricerca e siano visibili maggiormente? Per cui bisogna riuscire in qualche modo, già nel senso che ci sono dei contesti in cui l'utente che fornisce un'informazione ha interesse diretto personale a classificare meglio quell'informazione, o perché così serve a lui domani o perché gli dà visibilità in qualche tipo. Allora lì si riesce a catturare un pochino di informazione in più, lavorando su queste dinamiche qua. Se invece ti dicono fallo perché devi farlo, o non lo fai se puoi sgamarla, oppure lo fai male perché non ci vedi del valore aggiunto. È inutile che ti spiegano, sì ma perché così l'index del motore di ricerca lavora meglio, ma io non lo conosco neanche, io so che alle 4 devo uscire, questo è. Il... No, quindi bisogna essere poi anche molto pratici nelle cose, no? costruire sistemi informativi molto belli, ma che poi si basano su alcuni ehm, metadati, eh, devono dipendere dalla presenza e dalla qualità di questi metadati. Mi viene in mente un aneddoto so che un giorno avevo parlato con delle persone che lavorano qua al Politecnico e volevano fare un po' di... Uno dei problemi del Politecnico è che quando le aziende hanno bisogno di consulenti, informazioni, capire se al Politecnico c'è qualcuno che sa certi argomenti, la prima cosa che fa approccia l'ufficio contratti, gli uffici amministrativi, perché non è che possono telefonare a caso il primo docente che capita. Di solito telefono all'unico che conosco, magari conoscono qualcuno dentro, ma normalmente uno che non sappia nulla c'è il riferimento ufficiale. Dopodiché l'ufficio contratti dove c'è personale amministrativo e se uno dice che ah, io avrei bisogno di sapere se qua c'è un docente che si occupa del. Eh, viscosità dei metalli ad alta, ad alta temperatura, detto una super cazzola qualsiasi che non, so, che non vuol dire niente. Eh, chi c'è qualcuno e chi? Chi devo contattare? Allora, a volte il personale amministrativo è in grado di capire più o meno a che dipartimento rivolgersi, a volte neanche. No, ma è normale, mica. E è... allora hanno il problema, un problema reale, quello di riuscire a, a fare una sorta di inventory no? delle competenze un quadro delle competenze. Ci hanno provato tante volte. Ci hanno provato con i questionari. Cioè compilatemi questo foglio, mi ditemi cosa sapete fare, mettete delle parole chiave, eccetera. Voi immaginate che la voglia che uno ha di compilare queste informazioni, sapendo che forse tra sei anni qualcuno arriverà a chiedere di te. E il costo di aggiornamento. Cioè questa cosa qua, ogni, o, lo aggiorni, o lo aggiorni ogni sei mesi, però cioè non, vale, non vale niente. Allora ci hanno provato con le interviste, hanno mandato delle persone che hanno fatto il giro, bussato le varie porte, e hanno detto, possiamo fare una chiacchierata mezz'ora, mi racconta che cosa fai, io prendo appunti, di nuovo costo enorme, eh, e poi non credo che abbiano mai sospetto nulla di, di strutturato, perché sulla base di questo poi cosa fai? No? Cioè, poi parleremo di classificazione la settimana prossima, forse, e, su, su come puoi mh, incanellarle queste informazioni l'ultima pensata bellissima è stata ma ad esempio sul database delle pubblicazioni sapete che c'è il sito porto.polito.it su cui tutte le pubblicazioni del Politecnico e beh, chi carica una pubblicazione c'è un campo per mettere le parole chiave usiamo quelle allora, se volete farvi quattro risate andate a vedere le parole chiave che sono scritte sugli articoli che sono state indicate dagli autori stessi molti non ce l'hanno, non sono state caricate alcuni hanno delle parole estremamente generiche che so, engineering, technology che vuol dire eh, altri invece hanno delle parole chiave fatte da otto parole se cioè di fatto sono il titolo dell'articolo no? eh, non aiuta il fatto che l'interfaccia per inserirle è abbastanza macchinosa è basata su Google Google che vi ho fatto vedere l'altra volta per cui non è neanche facile per chi non è del mestiere capire se, se deve inserire quattro parole chiave se deve inserirle una per una oppure tutte insieme in uno stesso campo di testo per cui vengono fuori parole chiare composte da 7-8 parole che in realtà dovrebbero essere diverse. Per cui è un campo che c'è, molti magari lo riempiono, eh, però la qualità e la completezza di questa informazione è molto scarsa. In base alla legge del garbage in, garbage out, se tu volessi fare qualche cosa in automatico che parte, cioè di classificazione automatica che parte da quelle informazioni lì, da quei metadati lì, verrebbe fuori probabilmente una cosa estremamente indecente. Quindi, è un problema serio, nel senso che non ha soluzione. Non ha oggi soluzione, ma si fa così. Si sta cercando il più possibile di, eh, qui si dice, fare in modo che le macchine, in qualche modo, analizzando il contenuto del documento, siano in grado di aggiungere da soli dei metadati. Si può, non si può, ma forse in alcuni contesti specifici si può, ma in generale non lo so. Ehm... Beh, ci sono dei tool, ci sono le aziende che ci lavorano, ma non, non, è, non, non, è, diciamo così, non lavorano né in modo automatico né in modo del tutto diciamo così, affidabile. Ehm, poi vi faccio vedere un esempio tra un secondo. Il secondo punto su cui volevo tirare l'attenzione era il, il tema della classificazione, a cui appunto dedicheremo più tempo più avanti, perché più ne parlo più lo tocco tangenzialmente più mi, mi, mi rendo conto che è utile farlo, eh, che è il problema classificazione, cioè creare dei gruppi di informazioni in qualche modo correlate. Qui c'è una definizione, proviamo a leggere, la classificazione di una risorsa è l'identificazione sistematica e eh, l'organizzazione dell'attività di business o dei record, quindi o delle le singole informazioni in categorie in funzione di a seconda di convenzioni strutturate in modo logico metodi e regole procedurali che siano presenti in un sistema di classificazione è un po' tautologica questa definizione qua no? perché dice che la classificazione è la tecnica di associare delle categorie sulla base di un sistema di classificazione eh, ma di fatto Um, le troviamo ovunque questi sistemi di classificazione. Voi andate a prendere YouTube, quando caricate un video, vi, vi chiede di indicare in quale categoria va a finire quel video. Su YouTube ci saranno 10 categorie, non, sono, sono pochissime, sono molto molto ampie. No? E, um, e tu dai un minimo di indicazione se quello è un video di gatti oppure un video educational di technology, di news, di sport o, o di movies o cose di questo genere le macro, macro categorie in un sistema aziendale uno dovrebbe essere più preciso con la classificazione delle informazioni e anche qua ci sono dei sistemi di classificazione c'è tutta una, diciamo, una letteratura che arriva dalla, dal campo bibliotecario anche qua su, su come costruire, come organizzare dei sistemi di classificazione. Questo è un pochino più facile che non fornire dei metadati, perché di fatto per dare una classificazione al documento basta scegliere un campo tra un elenco già definito. Um, poi, nel lato pratico, non è così facile definire quali sono queste classificazioni. Se voi, so, aprite un'azienda, aprite una partita IVA, sapete che ad esempio ci sono i famosi codici ATECO, no? Che sono l'elenco di tutte le attività produttive riconosciute. Però vi accorgete che ci sono un livello di dettaglio molto fine su alcuni tipi di attività, mentre sulle attività magari più, più, più nuove, più, più innovative non c'è niente o dovete selezionare una, una categoria che invece è molto diciamo così, eh, più vasta o più ampia o, o solo parzialmente attinente a quello che fate. Questo è un problema doppio per chi inserisce questa informazione, che non trova quello che fa che è adatto a lui, perché il sistema di classificazione anche lui dovrebbe evolvere. E anche per chi cerca risorse. Ah, voglio cercare un fornitore che... andiamo a cercarlo cercare il database dell'azienda, però dove lo cerco che non c'è la casellina del fornitore giusto che serve a me? Che vogliamo... C è un problema più ampio rispetto a quello che dicevo prima dell'anagrafe della ricerca interna del Politecnico, no? Vabbè, ma di questo, come vi dicevo, ne parliamo con più calma. Perché queste due cose, queste due componenti, la classificazione e i metadati, sono il cuore del motivo vero per cui usiamo i sistemi di gestione documentale. C'è cioè la possibilità di trovare, cercare e recuperare informazione precedente. Se so già dov'è, tutto sommato mi serve a poco. Sì, è più comodo averla online e non devo alzarmi e andare fino allo scaffale, ma se fosse chiaro sapere esattamente dov'è il documento, non avrei così bisogno di un sistema informativo. Il sistema informativo mi serve perché posso recuperare documenti usando funzioni avanzate, tipo quelle di ricerca, trovare documenti che parlano di un certo argomento, quindi all'interno delle parole, delle frasi ci siano certe parole, eh, docu trovare documenti correlati tra di loro, magari una persona diversa, ma qualcuno ha mai fatto questo? Oppure io ho caricato un documento che mi dice guarda che ci sono questi tre simili al tuo, cose di questo genere che, Danno effettivamente valore all'informazione e questo si basa ovviamente su motori di ricerca eh, e di recupero dell'informazione. Il recupero può avvenire attraverso metodi molto semplici, tipo la navigazione a vista, no? il browsing. Vedo le categorie, apro le categorie, vedo le sottocategorie, a un certo punto vedo i documenti che sono sotto le categorie. Quindi il sistema di classificazione per categorie mi può aiutare a darmi ad esempio una navigazione di questo genere, gerarchica, in cui se io sono, cioè se il sistema di categorie, queste non sono cartelle di, di un file, sono disegnate in modo simile, ma sono contenitori virtuali di tutti i documenti che sono stati classificati secondo certe categorie. E poi detto magari ci sono i documenti eh, specifici. Oppure Google ci ha abituato a inserisci un testo e ti trovo i documenti più rilevanti che, che contengono quel contenuto, no? quindi tipicamente una ricerca testuale che lavora sul contenuto. Attenzione alla differenza, eh, questa ricerca navigazio di, per navigazione, browsing, funziona solo sui metadati, lavora solo con i metadati, gli basta conoscere la classificazione, il nome del file, il tag, eccetera. Questa ricerca, a testo, libero, lavora invece sul contenuto del file. Allora, se il file è un pezzo di carta scannerizzato, non è detto che il sito a mano, il contenuto non è disponibile, quella è un'immagine che nessun software riuscirà mai a decodificare. Se il file è una fotografia delle vostre vacanze, a meno che voi non abbiate taggato a mano vacanze, oppure l'abbiate messo in una cartella che si chiama vacanze, nei metadati ci sarà scritto solamente la data, lo scatto, l'otturatore, la luminosità, ma non se quelle sono vacanze oppure un viaggio di altro tipo e quindi quell'informazione non è disponibile no. quindi questo funziona solamente su tipologie di documenti che siano il cui testo contenuto sia facilmente disponibile o facilmente estraibile quindi PDF, doc, powerpoint e basta essenzialmente no. HTML eccetera eh, tutto questo funziona sulla base di un processo in due fasi una prima fase che è durante la cattura del documento, in cui il documento viene, come si dice, indicizzato. Cioè attraverso un software in funzione del tipo di documento, il testo del documento viene letto da un algoritmo e si vengono memorizzate all'interno di opportune tabelle, diciamo così, database, poi non sono database relazionali perché sarebbero troppo lenti. Per ogni documento viene rappresentata in un certo senso la, una radiografia data dalle parole che contiene e dalla loro frequenza. Sì, questo documento contiene 17 volte la parola gatto, contiene 27 volte la parola cane, poi magari sono vicine, sono, sono lontane, contiene delle spezzoni di frase, si estraggono le informazioni statistiche dal documento e si salvano in un indice. Questo eh, avviene quando il documento viene acquisito. Questo indice contiene le informazioni di tutti i documenti che siano mai stati acquisiti e quando attivo la ricerca la prima cosa che faccio è andare a consultare l'indice. E chiedo, senti, ma quali sono i documenti che contengono questa parola? E quelli che contengono anche questa parola? E magari che le contengono vicine? Allora, posso selezionare l'elenco dei documenti in fase di ricerca senza mai leggere i documenti stessi. Perché li ho letti una volta sola e mi sono salvato le informazioni che mi serviranno poi nella fase di ricerca. Questo sia su piccola scala che su larga scala in un sistema di gestione documentale c'è un momento in cui il documento entra nel sistema e in quel momento viene indigizzato in un sistema aperto su larga scala internet per dire e non so quando domani lui metterà una nuova pagina web sul suo sito o scriverà un nuovo blog un nuovo post sul suo blog e allora i motori di ricerca passano buona parte del loro tempo continuamente andando a spennellare tutti i vari siti per andare a vedere se c'è qualcosa di nuovo in tutte le pagine di tutti i siti del mondo. Quindi se voi aprite un sito, periodicamente, a seconda di quanto sia aggiornato, quanto sia importante, famoso il vostro sito, periodicamente vedete Google che si contatta dal vostro sito, legge l'home page, se ci sono delle modifiche, e legge le pagine interne e una volta ogni qualche settimana vedete che Google torna a visitarvi per vedere se è cambiato qualcosa. Sempre. 24 o 48 ore su 24, in continuazione perché non ho nulla che mi dica quando c'è disponibile un nuovo contenuto, se invece è un sistema gestito sì. Dopodiché la ricerca, dicevo, lavora solamente sugli indici, quindi quando voi scrivete una query, Google non va a leggere le pagine, sa già quello che gli interessava sapere delle pagine che ha visto e a quel punto viene presentata, diciamo, l'elenco dei risultati della ricerca, cioè l'elenco dei link alle pagine effettive che sulla base delle informazioni contenute nell'indice, sempre che non sia cambiata il contenuto nel frattempo, perché a volte è così, vedete una cosa, cliccate sopra, su quella pagina c'è tutt'altro perché è stata aggiornata, ma nel frattempo il, il, il crawler di Google non è più passato di lì. Ma sempre che la cosa non sia cambiata nel frattempo e nei sistemi gestiti non lo è, eh, sono documenti che probabilmente sono rilevanti, perlomeno nell'indice contenevano le stesse parole che voi avete inserito nella maschera di ricerca quindi il processo in due momenti è abbastanza pesante dipende molto dall'intelligenza del motore di indexing del motore di search e della complessità con cui viene creato questo indice um, questi erano i tre punti che ci tenevo a approfondire un attimo poi volevo farvi vedere due esempi così spot visto che può essere utile di sistemi documentali, no, uno più semplice e uno più complesso. Eh, sempre cose che siano facili da provare. Ad esempio voi siete, conoscete questo sito, ovviamente, tra cui tra l'altro io ho appena aggiornato, prima dell'intervallo, ho aggiunto qua un link, mappa funzionale del sistema ICM, che era quel disegno no, grande dell'autostradale che abbiamo, dell che abbiamo ehm, visto nell'ora precedente allora questo sito è gestito da un sistema di content management CMS in particolare questo si chiama non lo neanche anche scritto brava gente siamo eh, si basa si su un prodotto che si chiama Joomla che è uno dei 3, 4, 5 sistemi di content management CMS che sono pensati per pubblicare informazioni su web c'è Joomla, c'è WordPress, c'è Drupal e poco altro. che I più famosi sono questi 3 o 4. Come, si, come funziona? Che funzioni ha? Beh, voi avete, vedete un sito con cui potete navigare, cliccare sui link, vedere le pagine, eccetera. Come sempre la parte che vede l'utente è la punta dell'iceberg rispetto all'intero sistema informativo perché il grosso è tutta la parte di amministrazione. Quindi il CMS ha ah, due facce, una verso gli utenti che possono solamente vedere le informazioni e l'altra verso gli amministratori, gli editor, i creatori di contenuti che possono organizzare il contenuto del sito. E quindi quando io devo aggiungere delle slide o modificare... Quella... Eh, Cosa ho sbagliato? Ok. Mi logo. Quando devo aggiungere, modificare i contenuti, aggiungere delle slide, eccetera... Mi collego a questa piattaforma, questo è il pannello di controllo di Joomla, tra l'altro è una versione anche un po' vecchiotta, e dove si vede, ad esempio, quali sono le funzioni principali. Le funzioni principali sono qui, vediamolo anche no, dal punto di vista dell'interfaccia utente. Questo è sport, il pannello di controllo dove ci sono le funzioni principali, poi ci sono dei menu che mi danno anche in realtà maggiori scelte, maggiori dettagli, funzioni meno aggiungo un articolo aggiungo un nuovo articolo quindi una nuova pagina di fatto Aggiungere un articolo significa inserire il titolo eh, e poi di fatto scrivere il contenuto e qui ho un piccolo editor che vedete, è simile a quello che posso fare con Word ai corsivi, grassetti, font, eccetera che mi permettono di scrivere e impostare la formattazione di ciò che scrivo questo e il contenuto. Al contenuto posso e devo definire dei metadati, ad esempio qui c'è una eh, Joomla la ragiona su una classificazione a due livelli, il primo livello la chiama sezione, il secondo livello lo chiama categoria, quindi ad esempio all'interno della sezione teaching ho le categorie primo livello, secondo livello eccetera, seconda se crea una pagina di un corso o di un altro. In funzione di questa categoria lui nel front end lo andrà a piazzare dentro un menu oppure dentro un altro menu dentro una boccia di un menu o dell'altro del sito così come ho le altre metadati di tipo anagrafico, strutturale quindi l'autore che l'ha creato l'ho creato io perché sono entrato col mio login se il documento è pubblico oppure no la data di creazione, la data di pubblicazione io potrei creare un documento oggi ma fare in modo che venga pubblicato solo tra una settimana ma me lo preparo prima la data di fine pubblicazione voglio che scada dopo un mese Posso avere altre informazioni, tipo una descrizione lunga, parole chiave, l'autore che vogliamo che sia codificato, e beh, tutta una serie poi di parametrini. Ogni sistema CMS avrà i suoi, le sue cose, no? Eh, posso creare un nuovo articolo, posso modificare un articolo esistente, per esempio prendiamo il nostro, la stessa interfaccia mi carica il contenuto attuale del corso, della pagina. Si vede in modo leggermente diverso perché i font sono diversi, la, la larghezza della pagina è diversa, ma il contenuto è quello. Quindi quando voglio aggiungere un contenuto vado, ad esempio, se voglio aggiungere un link, penso a questo, seleziono il testo, aggiungo un link, e lui mi permette di indicare dove va dove punterà questo link e eventualmente avere delle cartelle all'interno delle quali io posso salvare i vari contenuti fare l'upload di file quindi carico un file sul server e poi gli creo il link in modo che è quello che faccio quando vi metto diciamo, le lucidi PDF sopra quindi gestisce essenzialmente queste, questi processi principalmente aggiunta e modifica di articoli poi il pannello di controllo Altre, altre funzioni, quindi aggiungi articolo, article manager, c'è una pagina diversa dalle altre che è l'home page, che di solito ha un layout diverso e quindi ha eh, sezione, categorie, è il menu in cui si possono definire quali sono le sezioni di primo livello e quelle di secondo livello e così via. Quindi definisco sia i contenuti, 1, 2, 3, creo, modifico contenuti, sia il sistema di classificazione sezione e categorie media manager è un'area in cui posso salvare i file fare l'upload di file, immagini eccetera che posso anche fare direttamente dentro l'articolo come abbiamo visto prima menu manager eh, definisce i menu in questo caso ho questi menu qua di sinistra posso aggiungere una voce modificare una voce decidere quando l'utente clicca su una voce a che pagina andrà all'interno di questa parte quindi è un prodotto, nel language manager serve se il sito è disponibile, forse è disponibile in più lingue, quindi impostare queste cose, gli utenti che hanno accesso al sistema. Poi vabbè, ci sono tutta una serie di plugin, componenti aggiuntivi che permettono di avere degli effetti. Ti Gestisci un prodotto editoriale. Questo prodotto ha una gestione del workflow nulla. Cioè se io cancello il, per sbaglio il contenuto del corso è perso, è finito, è andato se aggiungo una se mentre aggiungo qualcosa per sbaglio mi scappa il tasto, il gatto mi cammina sulla tastiera, cancella un pezzo di pagina io non ho la versione precedente da recuperare no? è di fatto un editing direttamente della versione online se io dovessi pubblicare un giornale non userei mai uno strumento di questo genere perché ho bisogno di un processo in cui comincio a scrivere pubblico, correggo, qualcun altro lo vede, lo approva e poi dopo va in, in stampa quindi ho bisogno di di gestire un processo, guarda che questo prodotto molto semplice non fa, altri fanno. Ci sono poi, sul, sul lato opposto dello spettro, prodotti più complessi, io qui sto sempre parlando, sia per abitudine, sia perché si conoscono di più, sia perché sono facili anche da voi per trovare, prodotti di tipo open source, no? gratuiti. Allora, un, un prodotto molto famoso eh, per la gestione di, con, di documenti, quindi mentre Joomla era più un CMS, Content Management System, unico obiettivo pubblicare pagine web. Beh, poi non vi fate vedere tutte le parti che definiscono i template, la parte grafica, l'aspetto, ma ci interessa meno. Invece, quest'altro prodotto che si chiama Alfresco, tutto attaccato, non al fresco, ma al fresco, è un esempio, uno dei più famosi, sistemi di document management system, gestione dei documenti. Quindi ti gestiscono un repository condiviso di documenti. Ah, quindi è una funzione un pochino più aziendale, non ha un front-end web su cui si possono pubblicare. Tutti i colleghi e gestisci i documenti. Ad esempio... Ehm, puoi andare nell'home, mi ah, sono creato un account gratis, c'è anche qua la versione, che loro chiamano la versione cloud, che in cui ti puoi collegare, puoi registrarti, ma principalmente è una versione scaricabile che dovresti scaricare e installare sui tuoi server. In realtà al fresco è molto più di questo, nel senso che è soprattutto una libreria di componenti e di funzioni che poi puoi personalizzare e integrare con i tuoi processi. C'è cioè, la versione standard fa delle cose, sì, molto di base, ma poi lì dentro Chiunque lo usa di solito lo va a personalizzare, aggiungere funzioni, eccetera. eccetera. Ad esempio so che c'è stato un grosso processo, progetto che è durato qualche anno al CS di Piemonte per fare una versione di Alfresco adatta ai comuni del, de, della regione, essenzialmente come sistema di, di gestione dei documenti condivisi tra i vari municipi e comuni della, della, della regione. E come funziona? Beh, io posso provare a prendere... Eh, ho degli utenti, gli utenti collaborano su delle aree che vengono chiamate siti e ogni sito ha un insieme di documenti. Io ad esempio ho creato un sito prova praticamente vuoto per raccontarvelo. Ho creato un sito prova che contiene solo me come utente e vedete che all'interno del sito eh, posso gestire dei contenuti. Io qui ho caricato ad esempio queste slide. Se voglio posso caricare un nuovo un, un nuovo documento carica un documento e lo posso selezionare da qui lo posso fare, la cosa più comoda è fare un po' di drag and drop aspetta che si riesco a chiudere quindi prendere che ne so da ecco quella roadmap là di prima la posso prendere e caricare no, aspetta, upload Eh... adesso questo qui carica un documento e viene salvato in questo caso una cartella unica che si chiama document lui fa vedere come ha e nel momento in cui l'ho caricato lui ha... È... CMS, in questo momento lo caricato solo in questa cartella, avrei potuto creare altre cartelle e quindi strutturare un po' meglio l'informazione, però lui ha subito estratto una serie di metadati, ad esempio questo file, che è quello della presentazione di prima del PowerPoint, 1.0 è il numero di versione, qua sopra, per cui se volessi, se modificassi il file e volessi caricarlo, io ne posso caricare di nuovo e comparirà la versione 2.0, ad esempio io posso, ho proprio un'azione esplicita upload new version, cioè non carico un altro file con lo stesso nome, vado sul file precedente e dico guarda c'è una nuova versione adesso voglio caricarla, e ti dico se è una versione modificata poco e quindi do il numero 1.1 oppure l'ho modificata tanto, 2.0, e scrivo anche perché l'ho modificata in modo da tenere traccia storica delle versioni le versioni saranno sempre tutte disponibili verrà mostrata normalmente l'ultima ma puoi sempre accedere a quelle precedenti poi ci sono dei metadati eh, questa introduzione al corso deve aver saltato fuori cioè questo è il nome del file e eh, va bene, che tra l'altro posso modificare se voglio per dargli un titolo un pochino po più sensato e poi ah, tra parentesi questo introduzione al corso cos'è? Eh, eh, è andato a prendere una proprietà title del documento PowerPoint che non c'entrava niente col contenuto vero. Ciò che è successo al 99% è che devo aver creato delle, delle slide con cui avevo indicato proprio come titolo introduzione al corso, ho messo posto il template e tutto, poi facendo copia e incolla da un PowerPoint all'altro, quel titolo lì si è sempre portato dentro, perché è dentro, si è sempre portato, portato avanti. E è sempre rimasto lo stesso in un file che non c'entra più niente no. e però il sistema di, impietosamente il sistema di document manager system ha visto dei metadati presenti dentro il file powerpoint e li ha usati ha detto che bello questo documento ha un titolo peccato che era completamente sballato per fortuna lo posso modificare qui posso definire le proprietà, il nome il titolo il nome che non è il nome del file ma è il nome del documento il titolo del documento, descrizioni Eventuali tag, adesso in questo caso uno può costruirsi una libreria di tags, quindi parole chiave che usa frequentemente, posso definire delle proprietà, anche qui c'è properties, anche altre, e posso di fatto andare a editare i metadati. Ehm... poi beh, a volte funziona, a volte non funziona, posso modificare direttamente il documento oppure me lo scarico, poi lo carico la versione nuova, lo posso vedere in anteprima e cose di questo genere. E poi posso soprattutto poi condividere e modificare le, le, le persone che possono vedere e che possono collaborare su questo documento. Beh, in questo caso poi ho delle funzioni, micro funzioni sociali, smarcalo come preferito, like, dai un commento che ovviamente ha senso se c'è un piccolo gruppo di lavoro, è un po ma sono sempre un po' macchinoso, poi a volte ci sono dei, degli errori, e, nel senso che non tutto è ben supportato, questa è la versione online gratis. Delle... E ho questa document library che di fatto mi gestisce un albero di documenti in cui posso salvare, editare e gestisce tutto il ciclo di vita di questi documenti. In questo caso, anche qui, il, viene gestito un workflow eh, solamente la parte di workflow re, relativa alle versioni, no? non, non dei cicli più complessi. Sul motore di Alfresco si possono aggiungere, implementare le funzionalità in più per cui nel momento in cui un documento viene salvato allora viene, passa l'approvazione di qualcun altro, cose di questo genere. Però ad esempio strumenti di questo genere ce ne sono parecchi e sono anche comodi da utilizzare in gruppi di lavoro adesso qui abbiamo visto l'interfaccia web però è possibile soprattutto se siete su una rete aziendale su una internet ve lo installate sulla vostra macchina e quindi al fresco vi mette a disposizione delle cartelle di rete in cui salvare direttamente i file quindi l'operazione di conferimento di un nuovo documento oppure di visione, visualizzazione di un documento non, non necessariamente deve passare dall'interfaccia web ma apete direttamente il file sul vostro pc e lo salvate e lui svolge l'operazione di caricamento ovviamente andando a prendere i dati e i metadati che ci sono. Eh, così come è possibile definire degli utenti. Ho creato un nuovo sito, in questo caso io, essendo, avendolo creato io posso invitare nuove persone ehm, a, a, a far parte di, questa, di questo gruppo e quindi condividere i documenti, dare visibilità su questi documenti, eccetera. E poi la funzionalità che c'è spesso, non un po' copiata anche delle reti sociali, di avere una dashboard, un pannello di controllo in cui ti riassume le ultime cose che sono state modificate, lo storico delle ultime azioni fatte, eccetera, così nel momento in cui ti colleghi, vabbè, un conto ti dice ciò che hai fatto tu, che aiuta sempre, ma soprattutto vedi ciò che hanno fatto gli altri nel frattempo, se ci sono stati nuovi aggiornamenti, puoi mettere un watch sui documenti che ti interessano, quindi ti notifica quando qualcuno ha modificato, aggiornato un documento, funziona di questo genere. Da, ha un minimo di funzionalità anche di gestione di task, eh, quindi le cose da fare, i to-do, eccetera, che centrano abbastanza poco insomma, con la parte documentale, è stata integrata in questa versione, ma essenzialmente le funzionalità principali sono le, le persone, quindi definire i gruppi e definire i siti, cioè i contenitori di, di informazione Adesso lui ti crea automaticamente un primo contenitore che si chiama la home, dentro il quale ci mette i suoi documenti alcuni documenti di esempio quindi se uno vuole eh, giocare ah, li può vedere ad esempio documenti di esempio qui dice che sono stati creati da me ma non è vero perché li crea lui in automatico quando tu crei un account di prova no? e quindi questo può essere utile se volete giocarci, provarlo ci sono già dei documenti da cui, che so, questo qui è una presentazione poi a volte funziona, a volte non funziona, ti fa scaricare il PowerPoint, lo apre e cose di questo genere. Quindi sono strumenti document management, gestisce un repository di documenti, li salva, li storicizza, sai di chi sono, sai dove sono le versioni, sai chi ha modificato che cosa e poco più nella versione di base. Poi se tu lo integri con i processi aziendali, allora magari tu vai a integrarti... Eh, in dei trigger per cui quando uno salva un documento allora fai partire un processo che no, manda la mail o fa le richieste di approvazione così, questo genere quindi questi sono due prodotti relativamente semplici al fresco è molto più complicato di Joomla anche se non sembra perché dietro gestisce, anche, il, anche a livello sistemistico è molto più complesso proprio perché decide un framework in cui puoi fare veramente moltissime cose, anche abbastanza complesso da usare, da programmare. No? Eh, Queste che abbiamo visto sono solamente diciamo così, sono le funzioni proprio di base principali quelle che ti offrono nella demo. Mentre invece sulla, sul discorso Joomla invece è molto più semplice, è molto più di basso livello, è molto più monotematico, mono non ci puoi costruire cose che siano molto diverse da quello che, che fa. Eh, per darvi qualche esempio così facilmente, diciamo così, anche probabile, se voi andate su alfresco.com potete creare un account, vedere, magari anche creare un gruppo, condividere i documenti, vedere un po' queste, queste logiche. Ha eh, Anche una parte di ricerca, adesso qui non è che abbia molto senso, se io cerco, so classification, spero che mi trovi, beh, mi ha trovato le slide che parlavano di classificazione. Quindi nel frattempo, dico nel frattempo perché l'indicizzazione non avviene in tempo reale, quindi se, se cerco qualche cosa immediatamente dopo che l'ho inserito non è detto che l'indicizzatore abbia già fatto tutto il suo lavoro, però in questo caso è andato a leggere, eh, classification non era sicuramente scritto nel titolo, nel nome del file, nella cartella, ma era andato a prenderlo leggendosi il contenuto del PowerPoint e estraendo il testo, in questo caso l'ha trovato. Quindi, ehm. Ad esempio, il Joomla non ha affatto questa capacità di fare ricerca. Puoi ricerca solamente per titolo e basta, perché il suo scopo è un altro. Va bene, direi che in questi due esempi, non, non riusciamo a fare un esempio di un sistema veramente enterprise, ma perché di solito sono sistemi custom, costruiti su misura, quindi è difficile trovare delle demo online o dei propri software che, open source che facciano tutto. Va bene. Io oggi finisco un po' in anticipo, so che non vi dispiace, eh, ci vediamo domani.